Bella raga, allora, vediamo se questa volta non mi lancia, perché già eh, ho fatto questa... Dai, live, questa volta... Gabriele ha la skin da maschio più... Oh, bella ninja! Eh sì? Gabriele non fa il video, però c'è il video... Allora, qui c'è il, è è il, il Davidino, tabellino. cioè Fred Di Nokia, eh, eh. Allora, iniziamo qui e eh, vediamo come inizia questa partita... Ma, ma. Allora qua noi stiamo scendendo eh, cioè, siamo. Allora, vogliamo scendere dal porto, bus Ma non sappiamo effettivamente dove andare E quindi questa partita Non vi voglio spellerare niente Ma questa partita finirà abbastanza male Anche se si sente tutto tutto Jack Complicato. No, Geoco è scarso, Geoco è scarso. E chi è più forte? Ma che Geoco? È un giocatore della Roma. Il più oh, forte? No. Ce n'è soltanto uno. Ah, ma non E Geoco. Ehi amico. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Va bene, rampino di Gabriele e scarmi io. Così fatto. Ok, vai, okay, well, me la morire io vado a borgo. Ok, ok, io che la mia e se Ah no no, io no, pure no. vado con Enzo, vado con Enzo. E, infa... e infatti, no, no, no, no, no, non andare con me, non andare con me. sennò poi no poi muoiono. E allora, ehm. No, Dante viene no, no, no. con me e con te invece ci va Gabriele. Va bene? Così è meglio. La... Io dovevo andare. Allora. Vabbè sì. Allora io non sono sceso! Davide, io Davide, ho... Davide, Davide, vai a borgo! Davide vai a borgo, per favore! Va bene, io sono lo yacht! Io sono lo yacht! Ma no, allo yacht. Però, allo, allo. Ma Allora no! Voglio andare a parco! Allora, voglio andare a parco! Solo, no, Davide, io, io sono da solo solo, <ride> lo Yacht, Io vado allo yacht. Ando a parco! Gabriela devi andare a parco! E' per colpa di qualcuno! Vai a parco! Come ti chiami? Ma non ci posso andare al parco! E eh. io dico anche a Giuliano. Io sto andando allo squalo, allo yacht. Perché? Vabbè, eh, Gabriele se ti va bene allora avrai... Cioè, già allora qui purtroppo però succede un problemino. Vabbè però sicuro che le Perché sono l'unico che va no, purtroppo allo fatto squalo. Io ancora non e non so, non, non so come fare. Sinceramente non so come fare. Allora qua c'è subito eh, First Minisha, cioè Davidino Giacalone, Davide Giacalone, che purtroppo viene ucciso immediatamente da persone che, cioè, nemmeno il tempo di atterrare, hanno avuto una fortuna così letale da trovare pure un'arma. Uh, uh, uno schegnozzo, vai! Mamma mia ragazzi, ho pensato seriamente. che okay, Enzo. Ma cazzo, prima ci ero, ci, mi ero fatto 19 kill. Quel cochino del co è... oh. che balla Bella raga qui subito mi ammazzano. Oh, mamma, non non so, so nemmeno come. Non ci credo. Io sono atterrata. Non so nemmeno attaccato. come attaccato. Sky mi attaccato. abbia killato. Ma abbandoniamo. Beh, beh, Intanto, tutti qua moriamo. E quindi abbandono, abbandono. purtroppo abbandoniamo. Ave abbandono perché nessuno abbandono. si può salvare. Per rispetto, appena... ma la prossima non abbandono dato che voi siete scarsi. Grazie Giuliano per la tua cortesia. Ma ti rendi conto che io sono stato ucciso da quelli là che erano in quattro e ero da solo. E eh, ti rendi conto che da me erano in sé io ho fatto 7 kill? Sì, sì. Ma ti rendi conto che ti sono appena atterrato che 7 kill? Ma che... Ma manco sei atterrato giù. Vabbè, però, però. Però Due secondi. Ma non ci ha detto che, scusate, Però c'è una cosa. Io ho detto, un no, io bo... ho detto che sono forte no, no, io, amico. Eh, ho detto eh, che siete scarsi voi. Ho iniziato da Vabbè, molto, no, forza, Io qua c'ho un ninja in versione femmina. Se te ne rendi conto. Non c'avevo mai pensato. Iris. E ninja in versione femmina. arrivare nella season 3 Sì. Secondo me sì con più come Iris. Allora, eh, qua siamo per che il candalino della Juve si chiama eh, Io volevo solo dire che questa partita non sarà come altre. No, ma cosa c'è, raga, sono, non tale, ragazzi, le sono questa partita. Raga, tipo chiama, si potrebbe essere. chiamare anche I chi viene con me non posso prendere posto? E po', no. lo prendo no, io l'arco veramente io vengo con te con me. Davide viene allo scopo, ah, eh, oh, davide, davide a... allora Davide andiamo all'agenzia, va bene, no, davide bene, no, al bene, davide vieni davide bene, va bene, va va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, Davide Davide, Davide Ma ah, io vado alla G grotta. No. Io me ne vado alla grotta. No. No. No. No. No. No. Allora, Davide. Davide. Davide andiamo alla gioca. Gabriele non? vieni con oh. me. Gabriele vieni con, me. con io okay. me. Io Davide. La mia can è, è mia, in ogni caso. Eh, Perché Va bene, ci sto. Fai fatto. 18. La 18. O 19. No, 19 non la voglio io. Allora Davide ora dobbiamo fare le rane spastiche. Così a cazzo. <ride> Ma che senso? Te la perdiamo gioco a LOL. Me ne faccio Te <ride> la perdiamo gioco a LOL. Sì. Io atterro dove atterri tu. Prima atterri tu, poi la io. Ok. Dove atterri? Lol. Lo atterro poi che c'è il pombo. Ma? Lol. Davide! Non è un po'! Vieni qua! Mi fa ammazzare. a no. Cioè vi rendete conto che io sono l'unico pad player tra noi quattro? No! No, vedi che loro sono da pad! No, no, Gabriele è no, no. da pad! Io sono da mouse! Come Gabriele è da pad? No, no sì, e prima, prima, pure. come si chiama? Davide era da pad, solo che io gli sto imparando a giocare da una tastiera. Tra quelli che qua a parte qualche errore il di questo nemico sembra Perché veramente a posto passissimo. anche se non lo è E eh, no ora comunque sto scherzando ho non non grande non rispetto non per, per lui E eh, mentre trovo un infortunio È un vampa fucile morto? Ecco, Ma vai, Che no, mi mi mi è belle è parole Ok ora allora, qui c'è uno Spaghion no no Dio sto Ho degli spettri che mi vede No, uno delle ombre, che sto dicendo! Uno delle ombre Incredibile, non mi sono buggato davanti! Arrivo il kaboom, lo prendo, lo faccio venire da me. Raga, cioè questa è stata la cosa più bella che abbiamo fatto in vita mia in Fortnite perché è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto a uno scagnozzo. Proprio addio scagnozzi! travestimento no non ne ho scelta ora scusatemi per l'altro io, allora. la allora, eh, io proverò allora a sistemare le cose la prossima volta trovo un me bel po di cose per per tra per cui uno scintino e decido di farlo subito di ucciderlo va bene di so dove cose di cose di ho fucile d'assalto pesante cose non ho armi cose di cose di cose di cose di cose Oh! Oh! che mi dà. Hai un mi dà, mi dà. Va bene? Che è morto? Poi che qua. Prima kill della partita, oh, raga. Ci avevo visto. qua. Ne faccio qualche, mi rifaccio con lo scendino incredibilmente. Adesso no, no, è, è, a livello non 50, cioè non, non è incredibile, però devo dire quello. che è un bel risultato. Mi travesto perché sinceramente qua mi. La torretta sono Aspetta, aspetta, faccio io perché ho un'idea. Perché so dove Davide, vini sul LOL! Che loro già sono morti subito, raga. Forse loro riescono a venire a prendere. una cosa buona. Ecco Brutus. Eh, eh, e la fanno proprio. Ok, ho ucciso Brutus. E yeah, i televisini prima di morire. Siamo un siamo bel ho certo, una bella pozione a scudo. Amico. Purtroppo non mi ero accorto l'inizio che erano due. Oh, no. Davide, io mi poi lo scambio e vedo che c'è un altro che mi mi un po quindi me lo faccio Gabriele, Gabriele, anche se ormai avevo quasi piena vita quindi rivestito. comunque <ride> stato non volevo perché che cosa io ho questo qua tutto Finite lì. il lato Venite da noi e killate e chi il chi... dovete... ora penso di aver fatto un piccolo errore un elicottero bevo... una di cassaforte mi dice salvare gabriele ma dove cavolo sei ah. raga io vi ho aperto la cassaforte so... ho aperto il cavoio qua in tanti okay, raga avete 40 secondi per venire qui e salvarci oh. ho preso una cappa prendete tutto il più forte possibile ah no te lo And regalo tanto point. io poi so dove un'altra e eh, Gabriele mi And dai no, colpi no. il cecchino no, no, no, no. No, no, no, no. avete Sì, eh, li ho visti And And oddio. purtroppo oddio. Ho, ho visto ti ti in, in questo mai, momento avrei. ragazzi che ho scoperto una cassa no, qua c'è uno da noi guardate contaci Davide qua c'è uno allora, che bella kill, fa... raga. Raga, almeno me, almeno 10 secondi. Dieci... Oh, no, allora, allora, Gabriele, Gabriele, vieni qua che io adesso ti porto in un posto bellissimo per voi. Bastante. E io giustamente mi sono buggato Vieni qua, vieni qua, seguimi, seguimi. Allora, e raga, segui qui è un meno, momento, ando della punto, partita che devo prendere una cosa, una cappa dorata. Una palle... Te lo dico, sai che cosa vuole prendere? No, un cazzo in bocca. Vuole prendere il... Mio, il, il, il... Il... Il mio mio. miau. Ah, non è Prendiamo un cazzo... Eh, Qua c'è... un Frasci Romolo che seriamente... Vostra, mi ha portato mia, detto, in la la la inganno, con l'inganno. Con l'inganno. In un posto in cui io avrei voluto la sinceramente Gabriele la, la mia parte. No. Cioè. Gabriele Sani! Guido, Ora io guido volevo guido seriamente dire. guidare, no, devo andare, non perché posso. mi killano sempre Dove subito quando io mi metto all'esterno, anche se non hanno un cecchino. Comunque se io, io di non tu non se non prendo scendi, il cecchino la... e vero. inizio a mirare a caso. Stai andando in quell'esatto posto? Nella, nella partita che abbiamo fatto insieme e siamo andati da Brutus mi hai detto non scendi scendo solo io ti sei preso il, il coso miau miau Stanno, eh, andando, Sta andando sta dove era là nel cortile di Gabriele ascoltami, ascoltami okay. a me okay. Gabriele. Gabriele se sei qua scendi Gabriele se lui è terra poi scendi, se lui è terra poi scendi Gabriele Scendi e seguilo, ti prendi un'arma mitica scendi, scendi, scendi Vai a prendere sì, l'arma di... Tuo! Devi rubargliela! Perché... Eh, ne... Dai, dai, dai, dai! Perché è infame Vuole quel fucile e quindi ti mente! Sì, Dov'è? Mi ha scappato! Ecco! Sono in alto! Mamma ti prego, tu prego, tu prego! voglio prenderle! Sì! prendilo, sì, io! Sono io. Presa, presa. Ma dai dammelo Ma cosa dammelo? No no questa la no io... te... dai, eh. dai. Allora, dai, sì. no no no no io! no io dai no no no no no dobbiamo dire giuliano prima era più no ora no diventato antipatico è vero, Giulie, sono no no no dagli la k. no no no Devo Giulie, trovare hai, delle hai, cose, mi no un no e dei colpi assalto. Il Vabbè, se trovi un medikit non glielo dare Oppure bagattalo per la K. Si sì, si, sì, una K per un Medikit, giustissimo. L'abbiamo sì, no, sì. distrutto. No, la non c'ho fatto. Davide, per favore, leva quel per via, trigger via, perché, via, mi via, mi perché mi triggera. Leva colpa. No, l'elicottero. Ah, oh, no, è in safe l'elicottero, vero? Ah, io non riesco a salire. Va bene, Gabriele. No, guida tu tanto. Guida io, eh si sì. tanto io ormai il mio obiettivo l'ho compiuto ti ho preso la k è morto l'elicottero addio che la spada di sky genio Qui eh no io incredibilmente la l'ho la oh in per la spada la per e... sopravvivere infatti cioè. Ma ci scanniamo allora iniziano a spararci e io muoio praticamente cioè raga seriamente sono morto comunque vi prometto che nel prossimo video Claudio funzionerà molto ma molto a me meglio salto. il mio audio funzionerà meglio e non dovrò più fare no? questa cosa ve lo assicuro raga io, io, io. io qua voglio distruggere l'elicottero perché no, se non no, ne frega niente no. dell'elicottero ma a un certo punto iniziano a spararci Aia. Non è è la avevamo, avevamo sei armi mitiche l'abbiamo persa per colpa di Davide Perché mi ha fatto ritornare ah, dietro a posto Ti ricordi come l'abbiamo persa poi? Che sei morto Eh Ma come fai a giocare senza la bomba Scusa Famma la Gabriele mi servono le qualche cecchino! Gabriele ma che stai facendo? No Gabriele mi fai scendere, Senza pompa non c'è vittoria Fai così, stai così Gabriele, ci cicchino no, ci cecchino. Gabriele prima o poi dovrà scendere tranquillo E niente, tranquillo, tanto questa partita non finirà così male come sembra molto peggio però vita di peggio gabriele abbassa abbassa nonanza abbassa aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta no aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta aspetta no Gabriele non sapevo che farle che non ho perdita vabbè c'ho 11 Capita. di vita la tossa di quota ma no scusami no. tu non hai capito che questa è la vendetta per, aver, per non avergli detto della cappa gliel'abbiamo dovuto dire noi e infatti canna. va bene va bene gliela do gliela do, gliela do. Basta che una mi fa... piccola vabbè, vendetta mi però qua seriamente ah, non avevamo più vita fallo scendere fallo scendere Basta, sta lancia i fuochi d'artificio no! No, no, no no purtroppo finirà male ecco. Gabriele? Aspetta, Gabriele Aspetta! ti giuro che te la do ti, ti giuro che te la do curami no dai Gabriele fai proprio schifo! lo cura oh, no no dai ma che partita di schifo io riposto Giuliano Se, che Giuliano se Giuliano si prende la cappa lo, lo massaggiamo. <ride> lo insultiamo, prendiamo l'aereo, lo facciamo salire e lo facciamo cadere. Bravo. <ride> È colpa mia che ho usato i fuochi d'artificio. Cioè le granate Cioè, me lo no, sono tirato sopra la testa! Stavolta, oh. Raga, stavolta si fa una partita difficile nel senso della vincita ok il non cammino. andiamo non andiamo a rapinare no ma non è Enzo ma dov'è Enzo sono a borgo ok ci sto a borgo così enzo muore subito okay. anche Davide che borgo okay. porta sfiga allora due ma è ma, perché... ma sei in squadra scommettono una cosa secondo me questa volta Enzo e Davide non muoiono perché ci siamo questo, io c'è un piccolo eh, problema tecnico e quindi enzo se ne è andato ma che dici? ma che dici? si alla lobby sì. e noi siamo in partita sì. ma che cazzo? abbandoniamo sì. no gli abbiamo abbandonato prendere. qui purtroppo raga, no. succede che no, no, quando stavamo tutti per andare felici e contenti a Borgo no, dobbiamo, no, ce ne andiamo tutti al quel bel tempo. paese ma io ho abbandonato e anche Enzo adesso lo facciamoli abbandonare eh? Infatti io. Gabriele allora infatti qua abbiamo tutti abbandonato come se non ci fosse un'altra persona Davide ti ricordi Mattonella? Visto che ogni volta Mattonella. che lo chiede io nessuno abbandona ma quando Mattonella. lo chiedi gli altri abbandonano sempre che figlia, Comunque se nel... Giuliano se ti prendi la cappa io te lo prendo con la parte no. e te lo metto No, no, no, non andiamo a rapinare. Da nessuna parte, andiamo a Borgo Bislacco. Ma sì, ma c'è se... Bislacco proprio come Davide. Quindi, ma sì, non ci arriviamo. Più. Sì, invece sì. Te lo dico io che sono un esperto che ogni volta che andiamo a rapinare moriamo e arriviamo tipo terzi ogni volta. No, ma oh, perché un'altra arrivati terzi, cioè, arrivati terzi. Ma anche qua. Cominciamo qui da ti scusami, io e Giuliano avreste un corpo, pure il Davide è più di ma se io hai detto che io non lo faccio e insomma che cosa stai facendo? <ride> o oh, guatatatatà amico, sardo guatatatatà se si va indietro con sa valta polio andiamo andiamo andiamo borgo bislacco, c'è borgo Davide Borgo Davide, da Davide! Allora come metà sceglieremo Borgo Bislacco e questa partita non me l'aspettavo, ma finirà in una maniera abbastanza come dire? inaspettata. No, e allora Victory Real non sarà! Se per, per le partite! Poveria ma Gabriele oh, si è buttato adesso! Oh Gabriele! Enzo metti il ping, così ci sono tutti e quattro. Ma... oh Giulia raga comunque se in alto eh, accanto ai nomi se accanto ai nomi vedete eh, accanto alla mappa a sinistra c'è cioè il ping perché praticamente ho avuto seri problemi infatti mi si è buggato tutto all'inizio infatti ho tipo fatto tre video quindi state tranquilli perché questo non finirà bene sono morto ecco già uno morto. è bellissimo Tutto questo è bellissimo prendetemi la scheda io non gliela prendo no prendetela prendetela no dai Enzo non fame ma dai però dai Enzo Prendimi la scheda quindi qui, me tutti mi morti tranne io che cioè, purtroppo Ma li perché? devo salvare no Enzo è morto mi sto ballando in faccia! ecco lo portano oh, via no, il no. nemico lo rifiuto! no tu vado a quel orrore Enzo prendi il Gabriele prendi il Gabriele quindi prendi prendi già no, no tramortito tra uno no, 45 secondi non prendere quella di Giuliano dai Gabriele che ce l'ho. Sono quattro, oddio. Non... è impossibile. Ecco, ne ho eliminato Gabriele, uno, quindi sono contento. Dai Gabriele Purtroppo però! Non so come finirà questa partita. Quella porca quella di sopra! La sopra! E di sopra è nel tetto! Vabbè Gabriele è morto! Vabbè, no, dai Gabriele, fai proprio schifo! No, vabbè, dai dai, da solo tutti vabbè intanto oh, 23, te te te sì, dai. Ci no, no. poteva stare visto che erano tutti Mettete contro me, me stessi. Okay, A me non me lo mette, giusto? Quindi. La mia teoria. Era corretta. Infatti, se casomai Mi sentite? Sì, lo ci cioè, mi fatto sento fatto io che dico che Borgo Bislack non era buono, perché no, nessuno no, non mi mio. deve ascoltare, no, ma io manco lo so. No, Dato non che non qui abbiamo un caricamento, caricamento, via, quindi... caricamento, Vabbè. caricamento, Abbiamo no, no, seri. Io mi metto i capelli a ninja, ora mi metto anche eh, oh, sì, io una bandana. Ora cerco una bandana. Ecco qua, ora tutti cioè, dobbiamo giocare su... Sorry, ninja. <ride> ma qua io, ci sono molti tuoi fan in mio questo mio momento. Mi metto una specie di banana. Mi metto ma le cuffie... Me. Ah, banana. Mi metto le cuffie, me. le cuffie, però banana. E questa raga, questa partita... Eh, sarà molto sorprendente Fattoria Fattoria. e allo stesso facciamo. tempo pazzesca. No, no, è troppo vicino. È troppo vicino. In avviso. Vicino. Però, mi metto le cuffie, ma banana. Vi dico solo questo. E allora... Non è fatto io. Let's go! E tu Enzo! Fattoia! No, no, no, andiamo all'agenzia! Dai, dove va fattoria? Io ando andiamo all'agenzia, però... Mi si è scaricato il controller, no? Ok, l'ho attaccato, l'ho attaccato. E mi si sta cadendo la play qua. Ok, va bene. Dove vai? Voi dove andate quindi? Io sono a fattoria. Io sono già a fattoria. No, dai Davide vieni a fattoria. Allora dai. io intanto qui penso a quello che abbiamo no, rischiato. Bonica, coglione, è io no, e però... il mio amico. Ve lo dico. No. Non non è stato bellissimo. Davide non morire. Oh, oggi dobbiamo giocare seri, abbiamo capito. Raga, non ho più vita. Bambi, allora, ora vengo il mio. Io. Ok, vado a fatto questo chimi mi è costato no, un no, po'. Che che No, non tornare raga Allora, però, dobbiamo farci posizione scudo. Così almeno sembra che ho 90 allora, di vita. Io ce l'ho, io ce l'ho. E infatti ah, io qua, se, se, se sentite sì. il sottofondo, io dico oh, no, bisogno di di raga, ho bisogno eh, di medici, raga, ho oh, bisogno di medici. Ma non no, dai poverina, poca vita, daglielo, non si baratta, bisogna essere gentili. Sì. Ecco, non qui inizia tutto mai. il casino. Infatti, quando il tuo compagno ti inganna per avere un fucile. Dov'è Milan? Davide aiuto! Dove sei? No! Benissimo! Bravo, vieni qua, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Porcachio! Porcacchio! Che purtroppo ho sbagliato! Vieni, ho fatto un sì, errore venendo, incredibile! Sto venendo, sto venendo, Sto muovendo. Siccome avevo poca vita ho deciso proprio di Andarmene. Per... È, ma... me. Qua qua! Dov'è? Ma dove, ma dove no? sono? Non c'è fila! E uccido! No, fammi prendere la minigun! Uccido minore, ci dico! Guarda come uccido minore! Qui ho visto una cassa ma ho deciso di non prenderla. Ecco qua ho sbagliato perché mi sono messo in una posizione abbastanza scomoda. No, no, no, Gabriele, da scherzare. E io inizio a vedere quelli là. No, io sono morto! Venivano da me. Ti hanno ucciso dei player oppure. Botto, botto. Prendi telefono! ma se bruci di quel botte poi eh, è, ma questi po' spammano spingere. come dei dannati bro chiudi bro chiudi bro braccia chi so. la... kill amica ho un 9 di vita ho un 9 di vita bro. ma io direttamente non ne ho bro ucciso bro. bro bro bro dobbiamo cercare Ok, uccisi, uccisi. Ecco allora, qua purtroppo iniziato a laggarmi. M no, c'è un altro. Gabriele, se in cavolo. Sì, dai, Gabriele, curami. Gabriele, curami. No, dov'è Mida? Do. Ho fatto una bellissima kill, sinceramente. E un altro? Gabriele, vai, me... Era qui inizia la caccia a Mida, ve lo dove giuro. me servono. Aspetta, so dove Mida. Do. Prende. Qua. Di qua, di qua di qua di qua aspetta aspetta qua no non è qua io da qualche parte dovrebbe essere Milo do. c'è uno scagnazzo morto mi serve c'è uno scildone Pre io ho 5 kill ho 5 io kill ho io. io ne ho due un botto di materiali raga che macchiaggio io mi faccio lo scare epico. Medikit! Cosa la... faccia là? Vieni, vieni, vieni fatti in medico. Da, dammelo che non vedi vita, dammelo che non vedi vita. No, non posso. Mi dai gli altri materiali, i che ti restano per favore? No, ce li ho precisi, precisi. Dove dove l'ho sentito? Dov'è? Dov Aspetta. Bro, dov'è mi No, io non me lo posso fare. Devo tenermi sto cavolo di vampa. Dentro. Io ho il vampaerico E secondo me il vampaerico è un di basta Ah, vabbè, no, niente, scherzavo non niente, scherzato Non trovi dritto Bene, fatelo fatelo fatelo Ho sbagliato bro, bro, bro, bro. Cerca Cerca un attimo Mida, Vida Ci Davide, vieni da me forza for for dov'è? Vieni da me Non possiamo... Non possiamo, siamo all'agenzia e stiamo cercando oh. allora, allora, lì, di No! Allora, non fare non così, lo capisce che sto facendo. Poi facciamoci vedere della cosa della videocamera che fa. Così almeno viene mita. Almeno spero. Ma chi ha l'arma di mita? Ancora non l'abbiamo trovato. Mita. Hai uno scildina. Io qua sceldini! No, non ne ho! Purtroppo io qui inizio a cercare e i scildini come se non ci fosse un domani ma non c'è gente dai devo ho una cecchinata una bella cecchinata porcacchio penso che venga da qui e allora se ne sono andati Gabriele mi devi dire dove sono con sicurezza distruggo tutto Troppo io non so dove erano. e non lo saprò mai. Oh, È io, le caricando le armi Però eh, non sentivo nemmeno nessuno. Non ci è, sono bro? qua. Dov'è nida? Dov'è Dov'è? Secondo me non c'è. Ah. Secondo me l'hanno già killato anche secondo anche non me sballato, non infatti è. già iniziavamo porta a pensare che l'avessero già killato Vabbè, è per fortuna io la, sento, la cassaforte non c'è. va bene ragazzi io vengo da voi arriva oh. <ride> e qua inizia a fare <ride> tipo come fa Mida lo tengo io Perché io adoro quando Mida no, per... fa così da, da, da, da, da, da, da. Mm, mm, fermo si fermo e intanto qua. Tutti ti l'ho trovato Mida. Iniziano a cercare Mida. L'avete già trovato, Mida. Ed è una lotta disperata. No, non lo riusciamo a trovare. No, mi c'è. È sparano. stata una lotta oh, oh, oh, disperata. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sai da dove ti sparano, bro. Ok, l'ho ucciso. Oh, tu non ti permettere mai più di rivolgere.. Io sto guardando Giuliano che il l ho finito, gli ho fatto 95. Uh, oh, Scar! Danca. No, che peccato! È incredibile, male. ho fatto una marea di colpi. Qualcuno kill? Cioè, Non ne vero. Cioè, anzi, ho fatto se, due no, kill, ho, però, io, però, io però dai... Adesso me lo faccio, però... No. Prima devo Potevo vita, fare seriamente... Dirlo, di più Perché lo devo uccidere io. Cioè, sai ma perché? Ma ma no, no, cosa? Ma è una cosa che non hai verificato. No. no, no, no, no, non mi è no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, stratosferica posso trovare un'idea veramente no no non sta venendo mi sparano mi sparano mi sparano è nel cecchino eh. ragazzi io sono da voi eh e no, eh, mi qua mi provo qua questi si hanno provati ho capito è costato mi fa no. ma non può essere questo Oh, lo senti? Se c'è se se una... se la Domingan... Purtroppo io cercavo. c'è la... Ciao. Dopo la prende Davide. No, no, no... Se, ah, che... No, la Domingan se la prende chi lo trova. Uh, questa è una bella casa. Non minchia, vedi? No, no, vero, è fattoria. Non capite niente. Siamo all'agenzia. Grazie, Io sono all'agenzia. Siamo al piano di... Quattro è stato un sta momento in cruciale in della la partita, partita. Ah, lo trovo io Una mini vai ah, era tua sì. ora faccio mi viene un'idea che sinceramente allora, non apprezzo allora, in questo idea. momento ragazzi se lo trovo io se lo trovo io ragazzi vabbè c'è il putiferio mi faccio lo scher leggendario intanto oh l'ho sentito oh si sente sto stomita Trovato, trovato. No, però ci sono cose per dargli scelte. E per caso, a cioè, un certo do punto, punto ragazzi, mi viene un'idea. Vabbè, ho trovato. Un secondo, dov'è? No, qua trovavo. già si organizzano non per playare A lol però dobbiamo trovarlo. Se non lo troviamo io non l'accento. Ma ho sentito Brutus. Sono? Raga aspettatemi. Dai. Poi Iniziamo Cioè iniziamo ad avere tipo sì, le allucinazioni perché sentiamo Brutus. Raga venite da me che io sono solo. Eccetera. Oh. Chi è che spara? Ma no io, Ma io io. Io la kill. Fatemi dammi, cambiare dammi, dammi. aspettate raga fatemi dammi, dammi. cambiare dammi, dammi. Due secondi. Davide davide. Davide, Davide, Davide, Davide, Davide, Davide, Davide, Davide, Davide. Qua eh. faccio seriamente un errore incredibile. Non oh, ti ho sentito! Anch'io! Tieni, Davide! Davide! No, ma... Raga! Noi distruggiamo tutto! Prendete Raga! le minigun! Distruggiamo tutto! Raga! E da te? Tutti lo sentiamo, cavolo! Ho Tutti! Ho sentito che mi ha viaggiato qualcuno! È stravicino! Okay. Io lo sento benissimo Ho capito, ho capito! E lì! Porta! L'ho Cosa? Cosa? L'avete trovato! L'avete trovato? trovato? Io so dove mi sa! No! Trovato! Trovato! Ti l'ho trovato! Non è vero, <ride> Ma deve scappare se è nascosto! Boh, ma io che ne, ne so, so lo stavo cercando in quattro! <ride> in quattro non lo riuscivo a trovare! No, non può essere nascosto! No, allora, Questa so è la ricerca io in Italia! Perché io avevo un'idea! Mi sono tutti. Pronto? ciao e qua e, Botero, borto... bt... e qua non no, non ammazzare non ammazzare qua. qua si inizia a sparare a caso casomai sì, per fare, fare anche attirare l'attenzione Va bene, c'è cioè qua. Ho trovato! Gado! Gado come un Il riccio! Eh no, no. Il riccio si apre! Eh, sì, Il riccio oh, si apre! Il riccio no, no. si apre! Va bene? Sì! Ciao! Oh, vabbè, scherzo, no. l'ho trovato! No. Ma guarda che io vado in l'insegnato! Ciao! andiamo in safe no no no no no no il no, poldiplano no. oh, madonna Oh, no, mi ho paura avete trovato il piano si si pistole scarpe oh, no. no non l'ho preso per poco pistola ho preso ho preso una pistola dai raga fatemi prendere anche a oh, me no. oh, no. oh, oh, ho preso questo ho preso il cecchino dai ragazzi. Guarda che io vengono spice Up sono ancora delle robe Perché allora, abbiamo capito nel nonno verde Pistola la leggendaria C'è chi lo ha silenziato no, lo viola Non scarca sono Qua è? Lo scar leggendario Andiamo in safe andiamo in safe Ma quindi non ho capito chi l'ha preso Mida Enzo L'ha preso Enzo l'ha preso E come e dove era? Era su! No, aspetta, togliamo il travestimento. Era su quel figlio di puttana. Ma, Enzo, ora mi devi dare quel fucile. E lo vero, eh? Ora, raga, ne restano 15. Possibilità assoluta di vittoria. Oh, te! Te! Credo che questo sia ok ok io sono vicinissimo là pompa, andiamo, non... andiamo a fare una bella ma andiamo un pompa. ma non che vogliamo la... di... mi serve un pompa infatti raga non c'era nessuno avevo ragione e a un certo punto sento costruire e sparare mi Niente. serve un pompa guarda qui Enzo dannato me che me ne accorgo purtroppo Enzo dammi chi dammi dammi ok ok ho visto gente alla ricerca no, no. del pompa perduto raga no no che peccato oh, no dai dammi la vai no, inizio a sparare Oddio, e faccio mio. un botto di danno e poi io mi sento piano piano Ragazza, andiamo, che inizia a costruire a fare un boccio di danno cattini. e sarà la nostra figlia purtroppo e andiamoci a figli this is for E ragazzi, non mi tragichi. Se ragazzi erano un botto. Un botto di team Davide non c'è. No! Enzo, sì. devi girarti tu. Enzo, fai il Che cazzo dici? Nessuno mi avesse dato... Pure. E infatti... Ma perché alla purtroppo... fine non te l'ha dato? sembra la nostra fine no se l'è tenuto l'infame ai, ai ai ai vuole quel fucile da salto infatti è un infame ho detto io comunque ho perché tu. sono morto perché non avevo ancora i capelli a ninja eppure io salvaci Nemma, ma ancora prende lo scaro quale scarpa? Ma manco il Medikit ti prende, che non ha vita! Dai eh. io official! faccio correre a Borgo Bislacco, va! Eh! Prenditi, prendimi la scheda! La scheda Sì, la scheda è per curarti dove! Purtroppo non c'era niente da fare! non c'era niente da fare infatti addirittura enzo con 0 kill raga sai che si ammazza no! uno di vita! No! come ha fatto come ha fatto come ha fatto come ha fatto questo troppo resta con un solo uno di vita! sto sperando del... non puoi capire cosa sta dicendo enzo Tutte le parolacce del mondo dette da Enzo non parlo, Almeno non siamo stati ucciditi da dei taboni Gabriele, tu ah, non devi andare eh. No non è, che... è E infatti non è almeno non siamo arrivati ultimi devo dire Una bella partita Quindi nonostante tutto io raga devo andare e, Lascialo Mamma io come col ecco gattino Che devo dire? Ciao a tutti raga, ci rivediamo nel prossimo video che non so quando uscirà ma uscirà.